Ciao a tutti! Oggi prepareremo la pasta tonne Filadelfia. Il tempo di preparazione della ricetta è di 30 minuti circa. Gli ingredienti sono tonno sott'olio sgocciolato, carote tagliate a dadini, olio, scalogno, formaggio spalmabile tipo Filadelfia, sale, pepe, prezzemolo, pasta corta e acqua. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo scalogno. E lo facciamo tritare per 5 secondi a velocità 7. Lo sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungiamo l'olio. E facciamo insaporire per 3 minuti 120 gradi velocità 3 riunire sul fondo del boccale con la spatola aggiungiamo le carote tonno E facciamo cuocere per 6 minuti 100 gradi antiorario, velocità 1. Aggiungiamo l'acqua. il sale il pepe e portiamo a ebollizione per 8 minuti 100 gradi antiorario velocità soft aggiungiamo la pasta e la facciamo cuocere per il tempo indicato sulla confezione, nel nostro caso 11 minuti, 100 gradi, anti-orario, velocità soft. Due minuti prima del termine della cottura, della cottura fermeremo il bimbi e aggiungeremo il formaggio spalmabile. Aggiungiamo il formaggio spalmabile, Mescoliamo a fondo con la spatola e continuiamo la cottura sempre a velocità soft. La pasta è pronta, impiattiamola spolverizzando con il prezzemolo tritato. Pasta tonno e filadelfia. Grazie e alla prossima ricetta!